Guru Namaskaram. Uh, You mentioned in your previous discourses that uh, uh, 30% of the illnesses are a body while the rest are mind created. Uh, I just want to know in case you do get an illness, how do you know that it's mind created or it's of the body? And in case it's psychosomatic in nature, what would be the emotional and the thought pattern Supponi che la tua mano destra salti su e faccia cose strane, ti prenda a pugni, ti mette le dita negli occhi, hai un disturbo o no? Sì, non è vero. Di sicuro ce l'hai. Questo è esattamente ciò che sta facendo la tua mente, non è vero? Salta su, se ne va in giro, ti fa male, ti punzecchia, ti fa piangere, ti fa soffrire. Hai un disturbo o no? Se la tua mano iniziasse a punzecchiarti, a colpirti, a picchiarti, sicuramente sei malato, non è vero? Sì. Quindi, se i tuoi pensieri e le tue emozioni ti stanno colpendo, soffocandoti e torturandoti ogni giorno, non sei malato, ti chiedo? Sto usando la tua definizione. Quindi poiché questa malattia attiva si manifesterà in tantissimi modi nel corpo fisico non c'è più alcun dubbio ogni pensiero, ogni riverbero a livello della mente a seconda del tipo di riverbero che crei tutta la tua chimica sta attraversando un cambiamento è stato tutto misurato se adesso ti siedi qui e pensi una tigre è un tipo di chimica, la chimica cambia Pensi a dei fiori, la chimica cambia in un altro modo. Tutto questo è stato misurato. Quindi, per ogni pensiero, se tutta la chimica passa attraverso a qualcosa, se la tua mente è in questo stato, sai che razza di zuppa stai facendo? Sei una pessima zuppa. Non solo pessima, velenosa. Se sei immerso in questa zuppa velenosa ogni giorno, come conoscere il benessere? Così non succederà. Non abbiamo molto controllo oggi nel mondo per quanto riguarda ciò che mangiamo, ciò che beviamo, ciò che respiriamo, tutto in qualche modo avvelenato. Le società moderne hanno iniziato a trattare le malattie, i disturbi, come un processo naturale, il che è un grave errore. Le società antiche hanno sempre visto la malattia come un qualcosa di sbagliato. Non è così che l'uomo dovrebbe essere. Un essere umano non dovrebbe essere in nessuno stato di malattia. La malattia significa qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Ma le società moderne hanno iniziato a trattare questo come normale. Perché c'è un'industria che prospera su di te. Un'industria molto grande. La seconda più grande industria del pianeta è quella farmaceutica. Quindi, se la seconda più grande industria del pianeta è quella farmaceutica, c'è troppa pessima zuppa. Non è vero. Ogni giorno devi aggiungere qualcosa a questo per renderlo... No. Se tu lo vuoi, possiamo rendere questo una zuppa meravigliosa se la chimica è in uno stato fantastico, essere beati è naturale. Se lo faceste, credetemi, il 70% delle malattie sparirebbero dal pianeta. Un altro 30%! Ci sono molte influenze esterne di cui non sempre abbiamo il controllo. Non puoi controllarle, solo in una certa misura. Quindi, se stai costantemente creando una cattiva chimica dentro di te, in che modo la vita dentro di te dovrebbe capire che stai cercando il benessere? Come? È semplicemente ingiusto. La vita dentro di te pensa, gli piacciono le malattie e te le dà. Sì? Se stai avvelenando il tuo sistema dall'interno, e per questo esistono prove sostanziali, per ogni pensiero ed emozione la composizione chimica del tuo corpo sta cambiando. Se stai creando del veleno dal di dentro e vuoi vivere bene, com'è? La vita non funziona così. A meno che tu non faccia le cose giuste, le cose giuste non ti succederanno.